Ciao, sono Doc Samad, sono medico estetico, sessuologo al base e adesso ero nel workshop dal dottore Antonini per il trattamento della disfunzione erettile. Era un'esperienza molto molto interessante, soprattutto con lui che è una persona meravigliosa che adoro e sarà un bel inizio per una bella collaborazione nel futuro.